In questo esercizio dobbiamo trovare il minimo comune multiplo tra 12 e 18 Utilizziamo la scomposizione Scomponiamo il 12 2 più 1, 3 è multiplo di 3 Ci sta 4 volte 12 uguale a 3 per 2 alla seconda Scomponiamo il 18 8 più 1, 9 è multiplo di 3 Ci sta 6 volte 6 è multiplo di 3, ci sta 2 volte 18 uguale a 3 alla seconda per 2 stiamo cercando il minimo comune multiplo quindi dobbiamo prendere tutti i numeri che formano le basi quindi in questo caso 3 e 2 con il massimo esponente il più grande tra questo che non c'è ed è 1 e questo è 2 è 2 il più grande tra questo e questo è 2 quindi 3 alla seconda per 2 alla seconda cioè 9 per 4 che è uguale a 36. Minimo comune è un multiplo tra 60 e 48. Scomponiamo il 60, finisce con 0,5 e divido per 5. 5 nel 6 ci sta una volta, con il resto di 1, 5 nel 10 ci sta due volte. 2 più 1, 3 è un multiplo di 3 ci sta 4 volte. 2, 2, 2, 1. 60 è uguale a 5 per 3, per 2 alla seconda. Scomponiamo il 48. 8 e 4, 12, 2 più 1, 3 è multiplo di 3. 3 nel 4 ci sta una volta con il resto di 1. 3 nel 18 ci sta 6 volte. 6 più 1, 7 non è multiplo di 3. Divido per 2. Ci sta 8 volte, 2, 4 volte, 2, 2 volte, 2, 1 volta. 48 uguale a 3 per 2 alla quarta. Sto cercando il minimo comune multiplo, quindi dovrò prendere tutte le basi che trovo, quindi 5 per 3 per 2, con il massimo esponente, ora del 5 c'è soltanto questo, del 3 sono uguali, del 2 abbiamo esponenti 2 e 4, più grande è 4, uguale, faccio questi due calcoli, 5 per 3 è 15, 2 alla quarta, 2, 4, 8, 16, 15 per 16, uguale, 6 per 5 è 30, scrivo 0 e riporto 3, 6 per 1 6 e 3 che riportavo 9, più 5 per 1 14, scrivo 4 e riporto 1, 1 per 1 1 e 1 che riportavo 2, 240. Minimo comune multiplo da 24 è 18, scomponiamo il 24, 4 più 2 è 6 e multiplo di 3, ci sta 8 volte, 2 ci sta 4 volte, 2 ci sta 2 volte, 2 una volta uguale a 3 per 2 alla terza scomponiamo il 18 8 più 1 9, è un multiplo di 3 ci sta 6 volte, è un multiplo di 3, ci sta 2 volte è un multiplo di 2, ci sta una volta 3 alla seconda per 2 cercando il minimo comune multiplo devo prendere tutte le basi che trovo in questo caso trovo 3 per 2 con il massimo esponente il massimo esponente del 3 è il 2 il massimo esponente del 2 in questo caso è 3 D uguale 3 alla seconda che fa 9 2 alla terza, 2 per 2, 4 per 2, 8 9 per 8, 72